Grazie Cristiano, buongiorno di nuovo a tutti, grazie per questo invito, è sempre un piacere scambiare esperienze. E, ed io vi racconto molto velocemente c'è l'esperienza che abbiamo fatto con il Gal Costa dei Trabocchi, che è un Gal nuovo. Un Gal nuovo partito nell'ultimo periodo, eh, periodo nel quale nella nostra regione, che è l'Abruzzo, i Gal sono partiti tutti molto tardi, cioè sono stati messi in condizione di attuare il loro piano di sviluppo locale piuttosto in ritardo, per cui di fatto l'attività che vi racconto è partita, diciamo, a metà del 2019. Eh, il nostro utilizzo mi aiuto con una presentazione per contestualizzare anche questa esperienza e raccontarvi i servizi che abbiamo attivato. Allora, eh il nostro territorio, come dice il suo il nome del GAL, Costa di Trabocchi, è un territorio costiero e si trova nella provincia Praticamente racchiude tutta la fascia costiera della provincia di Chieti, a ridosso della quale ci sono delle colline a fortissima vocazione e vitivinicola. E il nostro progetto eh, nasce da un evento che si è verificato nel nostro territorio. Il nostro progetto è un progetto orientato al turismo. E eh, il turismo di questo territorio naturalmente è un turismo balneare, però di tipo molto tradizionale. Eh, che non si è mai sviluppato tantissimo, anche perché la caratteristica di questa costa è che per almeno il 60% era percorsa a, molto vicino al mare, sia dalla nazionale e dalla strada statale adriatica e soprattutto dalla ferrovia adriatica, che rappresentava un po' la barriera in molti tratti per l'accesso alla costa. Come vedete da queste foto <coughs> che mostrano... Ecco, un paese tipicamente balneare, questo è Francavilla al mare, un altro un po' meno sviluppato, passiamo più a sud e poi il tracciato ferroviario per far vedere quanto passava vicino alla costa in moltissimi tratti. L'evento che si è verificato invece all'inizio del 2000, diciamo intorno al 2010, è stato questo investimento promosso dalla provincia di Chieti per utilizzare il sedime del tracciato ferroviario che nel frattempo era stato arretrato dalle ferrovie dello Stato costruendo delle grandi gallerie, ecco, per utilizzare il sedime per farne una pista ciclabile ciclopedonale di cui vedete qua un'immagine. Capite bene che questo intervento è un intervento che ha cambiato molto il volto del territorio perché di fatto ha reso accessibili i larghi tratti di costa che non erano assolutamente accessibili, ma li ha resi accessibili tra l'altro in un modo molto attivo, molto piacevole, perché è una strada dove le macchine non possono passare e, e di conseguenza è molto aperta per chi vuole passeggiare o andare in bici. Il nostro gruppo di azione locale è nato con quest'idea, cioè quella di aiutare il territorio a cogliere al meglio le opportunità che venivano da questa nuova infrastruttura che è veramente nuova perché per capirci, il cantiere di realizzazione di questa pista ciclopedonale che è frequentato ormai da più di tre anni, però formalmente non è ancora chiuso, perché voi sapete come funziona l'Italia. Molte volte i cantieri e gli interventi pubblici prendono parecchio tempo. Noi quindi abbiamo lavorato su questo e abbiamo lavorato con l'idea soprattutto di sviluppare nel nostro territorio una destinazione cicloturistica. Pensando che eh, il cicloturismo e il turismo attivo sono dei settori in grandissima crescita, ma soprattutto per il nostro territorio sono importanti perché eh, consentono di lavorare su, su stagioni molto lunghe, mentre invece il nostro turismo è caratterizzato da una forte concentrazione nei mesi estivi. E, e tal'altro attualmente, con la diffusione larghissima delle e-bike, anche il nostro territorio. che Subito dietro la costa è fatto di colline, anche con alcune salite, diciamo, impegnative, è diventato invece un territorio vocato per il cicloturismo. Scusate, vado un po' veloce con queste premesse. E mh, qua ci sono alcuni dati su cosa significa eh, lo sviluppo del turismo attivo e del cicloturismo negli ultimi anni. Voi sapete, ormai ogni anno si, pu si pubblica un rapporto ISNART-LEGA che dà un po' i numeri di questa domanda che è in crescita, effettivamente, tumultuosa. Però cosa vuol dire intervenire per, eh, per lavorare in questo senso? Perché questo percorso ciclabile che vi ho mostrato è una via verde di circa 60 chilometri e naturalmente non è nulla dal punto di vista cicloturistico, voglio dire è una bellissima passeggiata che si fa in meno di un giorno, in mezza giornata diciamo. Quindi eh, sviluppare una destinazione cicloturistica significa offrire opportunità ben più ampie. Noi abbiamo cominciato e poi c'è un altro tema, ecco, che è rappresentato da questa immagine, la combinazione, diciamo, quello che si può chiamare ciclo escursionismo, comunque mobilità sostenibile per il turismo che abbiamo scoperto, eh, devo dire, eh, proprio con l'esperienza, che è un tema importantissimo perché la mobilità è una questione quotidiana e quindi nell'immagine turistica di un territorio fornire servizi di mobilità sostenibile è una cosa che incide sulla vita quotidiana dei turisti e che soprattutto incide anche molto sull'immagine che il territorio dà di se stesso. Ecco, noi abbiamo iniziato a lavorare su questo, anche perché, non vi nascondo, che questo tracciato ferroviario che era stato lasciato libero, diciamo, per tanti anni, prima che si aprisse questo cantiere di cui vi parlavo, in molte località era diventato un ottimo parcheggio per chi voleva andare al mare. Quindi quando si è aperto il cantiere è scoppiata una crisi eh, con gli esercenti perché sono diminuiti di colpo i costi macchina e noi che stavamo iniziando a lavorare ci siamo candidati a lavorare per avviare dei servizi sostitutivi a quelli dell'uso della macchina per andare al mare e quindi... Abbiamo lavorato su una, su una gamma di servizi, questi sono per esempio i portabici sugli autobus perché da noi tutti i centri abitati sono un po' in collina, per cui per tornare indietro dal mare ad andare si va facile, ma tornare su c'è diciamo, qualche problema per le bici muscolari. Poi abbiamo attivato dei servizi che chiamiamo bike station, cioè se vai, in stazio, se vai al mare con il treno in stazione trovi delle biciclette a un prezzo politico che sono circa 5 euro al giorno e le puoi prendere per tutta la giornata e quindi puoi lasciare la macchina a casa. E ecco, questa mappa che rappresenta la costa, quella interessata dalla cosiddetta pista ciclopedonale, eh, rappresenta anche i servizi che abbiamo attivato. Quindi ecco, abbiamo fatto una cosa banale, che però da noi banale non era, cioè quella di pubblicare tutti gli orari dei mezzi pubblici di questo territorio, che è praticamente un'intera provincia dove operano, otto diverse autolinee e non avevano mai messo gli orari insieme degli autobus perché sapete gli autobus sono pensati per il pendolarismo non per il turismo e quindi invece rendere queste linee fruibili effettivamente ai turisti richiede un po di lavoro di comunicazione poi parcheggi di, stand, di scambio i bike bus tutte queste cose questa cosa ha avuto subito un grande successo però il nostro vero obiettivo era quello di collegare a questa costa balneare turistica e con questa nuova infrastruttura l'entroterra, dove ci sono anche le cose più interessanti da vedere, sia dal punto di vista artistico che naturale, che enogastronomico, cioè tutto il territorio rurale. Per fare questo abbiamo iniziato a lavorare su un progetto di rete ciclabile e con uno studio di fattibilità, come dicevi all'inizio, Cristiano finanziato a regia diretta, abbiamo speso quasi 25.000 euro. Abbiamo fatto un lavoro di scouting e di scouting partecipativo per identificare una serie di percorsi che rendessero ciclabile tutto il territorio che fa parte delle colline dell'immediato entroterra rispetto alla costa e utilizzando un concetto che è quello di eh, ciclabile naturale, cioè strade a bassa densità di traffico con un fondo magari a volte anche non asfaltato e quindi molto amato da chi fa cicloescursionismo, anche in modo semplice, diciamo. E così è nata questa rete ciclabile dei Trabocchi, quasi 300 chilometri di percorsi che consentono dalla costa di raggiungere tutti i luoghi più interessanti dell'entroterra e Che sono stati, ecco qua, lo vedete rappresentata: vedete fatta di una via collinare parallela alla via costiera, che è quella azzurra. Questa via verde parallela e tante bretelle che le collegano in modo tale da formare tanti possibili anelli. E come vedete, questo è un esempio di uno dei cartelli che abbiamo messo e c'è una fortissima, c'è un sistema di orientamento che utilizza sia il digitale che la segnaletica eh, tradizionale. E vedete, nel, in fondo alla mappa ci sono due QR code, uno consente di scaricare i tracciati, eh, noi utilizziamo una piattaforma che si chiama Commute, però si possono utilizzare anche i tracciati eh, diciamo, normali, e si ha le informazioni turistiche di tipo narrativo e fotografico. L'altra caratteristica, avrete visto che c'è sempre... Un marchio metamer ecco questi sono i cartelli come li abbiamo realizzati perché la segnaletica di questa rete ciclabile ci è stata finanziata da uno sponsor che è un'azienda che si occupa di energia e, e interamente tutta la realizzazione del sistema di orientamento su strada è stato realizzato di Forse abbiamo perso... Carlo, sì, ci sì, sì. Ecco, Carlo, ho avuto andato... perché sono... Eh sì, cioè è andato via un attimo, quindi siamo rimasti alla sponsorizzazione fatta dall'azienda. Dall okay. Ecco, questo è un esempio di come è fatta la segnaletica, che è fatta di questi cartelli un po' rosa a giro d'Italia. C'è un marchio che si chiama Rete Ciclabile dei Trabocchi, ci sono sempre QR code per poter trasformare il proprio telefonino in un navigatore audio e video e poi ci sono questi sticker che sono degli adesivi messi sui pali oppure inchiodati sui, sulle staccionate di legno che consentono di rassicurare perché di cartelli non ne abbiamo messi moltissimi sia per il costo ma anche per il fatto che in fondo c'è un inquinamento paesaggistico eh, con tutti questi cartelli quindi li mettiamo solo nei punti essenziali poi ci sono gli sticker lungo il percorso ci sono le tracce digitali e le descrizioni eh, ecco questo qui è un esempio del sito eh, dedicato che si chiama Rete Ciclabile dei Trabocchi e qui introduciamo il secondo argomento cioè l'altra la sfida che noi abbiamo promosso nel nostro territorio è quella di costituire questo ecosistema digitale per il turismo l'ecosistema digitale per il turismo è un'infrastruttura digitale che consente, eh, diciamo, due servizi. Da un lato poter realizzare dei siti web in modo molto facile ed è anche economico, perché bisogna utilizzare soltanto contenuti testuali e foto, mentre invece tutta l'infrastruttura è disponibile. E il secondo servizio, che è quello più interessante, è quello di condividere i contenuti di tutti i siti. Quindi ecco, questo è il sito destinazione Costa dei Trabocchi, che prima... E questo è un esempio di pagina hub, cioè una pagina da cui si può accedere, per esempio qua siamo nel settore natura. E questo è un esempio di articolo che si può pubblicare sull'ecosistema. Sul Ho visto invece l'esempio di percorso. Questa è la sezione eventi. Ma la cosa più interessante, ecco, come vi dicevo, è che con questo ecosistema digitale si possono fare tanti siti web. E attualmente noi l'abbiamo lanciato nella autunno del 2021, quindi da meno di un anno e abbiamo già 14 siti web pubblicati in questo ecosistema. Praticamente noi offriamo a delle realtà che sono di tipo geografico, cioè piccole valli, piccoli territori o di tipo tematico, la possibilità di sviluppare il proprio sito web in rete e loro costituiscono una redazione che gestisce le informazioni di quel sito. Tutti questi siti condividono le informazioni fra, fra loro, sono anche come vedevate prima nell'immagine molto responsive per il telefonino e quindi costituiscono un vero e proprio ecosistema su cui eh, noi stiamo continuando a lavorare, naturalmente la quantità di informazioni per tutto il territorio è migliorata in un modo esponenziale, anche se eh, stiamo cominciando adesso da, a vedere gli analytics perché ripeto è un'esperienza molto recente e da settembre-ottobre 2021 oggi siamo stati un po' in versioni prototipali, cioè in sperimentazione. Naturalmente tutte queste attività, nonché la costa dei Trabocchi, che ha un suo, diciamo, charme naturale, hanno attirato moltissimo attenzioni da parte dei avuto, Questo è solo un esempio, la rivista Cicloturismo, che ha pubblicato un estratto intero di 16 pagine dedicato al nostro territorio, ma abbiamo avuto forse fino ad oggi un'evento di uscita e e continuiamo a, a ricevere richieste di, di giornalisti che vogliono venire. Noi offriamo un servizio di accoglienza, diciamo, nel senso che li ospitiamo, però non remuneriamo naturalmente l'attività. E, e questa è anche una cosa che sta dando moltissima visibilità al territorio. Adesso queste due cose insieme, la ciclabilità e l'uso del digitale, eh, rappresentano un po' eh, la scommessa, e anche una specie di catalizzatore, perché queste redazioni dei vari siti adesso cominciano a interagire fra di loro, a costruire prodotti. Stiamo lavorando per esempio a un web magazine stagionale per offrire tutte le esperienze insieme. Ci sono tutta una serie di eh, operazioni, di interazione anche con gli operatori, con le guide, eccetera, che creano una, una situazione dinamica molto stimolante. Però, essendo un progetto giovanissimo, ancora non vi so dire bene di numeri, di risultati o cose del genere. Sento, ecco, molto, molto partecipazione, molto ottimismo, molte effervescenze sul territorio. Ecco, direi che ho finito. Grazie, grazie mille Carlo. Anche tu hai offerto altri spunti su cui già onestamente dibattevamo internamente eh, tra i tecnici del GAL, ossia quello di Offrire a ciascuna destinazione per ciascuna destinazione intendo ciascun comune, la giusta visibilità che potrebbe essere, per esempio, questi siti. Non ho capito, ma magari poi ne parliamo eh, questo ecosistema. Si è sempre realizzato dal Gallo, cioè la struttura che in qualche modo l'infrastruttura ehm... la offriamo noi. I siti okay. sono di proprietà di chi li promuove, cioè i domini. Cioè ogni sito, per esempio. Ci sono, eh, in questi 14 siti che vi ho parlato, molti siti sono territoriali, no? E ognuno ha il suo dominio personale. E anche nell'accordo che noi stabiliamo, la responsabilità dei contenuti è di chi promuove il sito. Okay. Però il vantaggio per chi lo promuove è che ha questa infrastruttura gratis e quindi senza spendere una lira di Wordpress, di queste cose qua, può certo. servire. Ma l'altro vantaggio è che se tu metti un evento una domenica nelle terre carracine viene fuori pure nella lista degli eventi della costa di trabocchi insomma tutte le informazioni ci hanno molto più di dialogano cura. fra di loro queste infrastrutture certo. ok ok perfetto capito grazie intanto per lo spunto Devo. se dovrei andare via già abbiamo anticipato che... Sì, approfitto per salutarvi sì. e ringraziarvi di nuovo ok